Ricreare una filiera della lana locale e valorizzare la funzione sociale del pastore, custode delle terre alte. È l'obiettivo di un progetto dell'Unione Montana Alpi Graie che è partita da una semplice constatazione. La lana delle pecore delle valli di Lanzo e di molti altri territori è diventata da troppo tempo un prodotto senza sbocchi sul mercato, addirittura un rifiuto da smaltire. Possiamo pensare a una filatura ma possiamo anche utilizzare lana per imbottiture per eh, l'arredamento, insomma abbiamo ipotizzato diversi prodotti. L'Unione Montana Alpigraia si propone di ricostruire una filiera economicamente sostenibile, individuando strade commerciali alternative da percorrere insieme a tutti i soggetti interessati, dagli allevatori agli artigiani, dai commercianti ai consumatori più attenti alla qualità dei materiali e dei tessuti. Senza dimenticare la ricerca universitaria che può supportare scientificamente la ricerca rinascita della filiera. Abbiamo redatto un progetto triennale. Abbiamo trovato un riscontro positivo sia da parte degli allevatori, da parte degli artigiani e anche dei consumatori. La lana ha questo grande valore e il valore è anche dato dalla filiera in sé, perché oltretutto è un prodotto sostenibile. Noi pensiamo a come vengono gestiti gli animali, quindi assolutamente sarebbe da valorizzare. Io ci credo, ci credo fermamente e spero che riusciamo ad ottenere diciamo, dei, dei buoni risultati. Le aziende sono chiaramente indirizzate all Ovino. Sono circa 45-40 aziende che non hanno soltanto l'allevamento ovino, però comunque diciamo, la rana c'è, se ne fa anche tanta. Noi andiamo in montagna sopra Groscavallo, forno alpigraie e come vede abbiamo questi ovini, e abbiamo anche caprini e in estate li portiamo su in montagna e in inverno siamo giù a Grange di Nole. Noi lo facciamo come passione, però ovviamente oggigiorno tutto è un po' caro e giustamente se la nostra lana al posto di essere buttata via eh, venisse lavorata e usata sarebbe molto meglio.